Uh, ovviamente il tema è tantissimo e, e c'è una grandissima attenzione da parte di tutte le strutture, da tutta la Giunta, stanno affrontando questo tema in questo momento, ma anche nella giornata di oggi, di ieri, per trovare le soluzioni adeguate a questo problema, perché è un problema da davvero eh, lo eh, hanno detto, lo hanno accennato un po' tutti eh, diverse persone che hanno parlato eh, e sono intervenute per eh, discutere di questa, di questa mozione. Eh, Quest'anno oggettivamente il problema è superiore eh, e con le metropolitane, col problema Covid, col fatto che devono andare via necessariamente alle 5 del mattino, è una situazione non ottimale neanche per le persone che si vogliono, eh, si vogliono tutelare. Si stanno cercando ovviamente delle soluzioni eh, adeguate, eh, ma diverse da quelle che eh, sono state utilizzate negli altri anni, aprendo le eh, stazioni delle metro, che, eh, Grazie, consigliere Di Palma. Scusi, perché Presidente? Non ho capito. Perché no, no, prego, prego. prego. Eh, allora non, non sentivo io, per cui mi sembrava avesse concluso. Sì, si è, ah, no. si è interrotto per 5 secondi, Rob. Ah, scusate, scusa. Allora, riprenda pure no, no. l'intervento, prego, consigliere. Chiedo, chiedo scusa e dunque la, la situazione è oggettivamente eh, molto seria, si sta affrontando in questo momento delle soluzioni e bisogna assolutamente trovarle, purtroppo quest'anno non è la soluzione ottimale, sono individuate cinque cose in più per il piano freddo, questo non basta bisogna decisamente fare dell'altro e, e in questo momento si stanno discutendo per trovare queste soluzioni purtroppo la situazione contingente eh, ci costringe al gruppo di astenerci su questa situazione ma non ci fermiamo a non trovare una soluzione perché questo sarebbe inaccettabile dunque ci asteniamo a questa soluzione ma dobbiamo trovarne assolutamente un'altra grazie